Bella a tutti ragazzi oggi. Bella! Sono... Bella a tutti ragazzi! Bell oggi... Bella a tutti, ragazzi! No, ma hai oh, oh, oh. smesso! Adesso ti tutto! <ride> Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo in uno spacchettamento time di clash No! È due tre sette Sei in attesa che Ratic risponda alla tua sfida! Rifiuto A me mi gratto il culo spero. A me mi non ci dice Come vedete sono un bel bravo ragazzo E so giocare benissimo a questo gioco Infatti ho tutti i inzi... io, io. io oh, oh. Sto parlando io devi stare zitto Passo Evocazione infernale Filo di puttana non puoi Guarda, gua, guarda che ti evoco <coughs> Ti piace il dorso delle mie carte? Beh ce le hai normali <ride> Come è normale, eh, devono essere quelle di overworld Eh, caro mio, eh, la vita Guarda che ti faccio un mega combo, oh mio Dio Così non puoi attaccarmi <ride> direttamente Eh sì che posso, coglione Stiamo molto attenti perché farò una cosa fantastica Fuori dal normale Fuori dal normale ragazzi <ride> Ok oh, tu sei allenato, ti, sei, ti sei allenato stanotte No, è io gioco da tempo Mi ha messo 3 di danno Mamma mia, come farò ora? <ride> Ma questo è napolitano <ride> ha chiamato. Al prossimo turno sei finito! No, stai scherzando, ti prego. No, non lo sei prego, finito non al prossimo. Fa? Ma al prossimo ancora sì! C'è rimasto ormare, ragazzi. Quella lì è la carta che mi farà vincere. Lo sai che se lo distruggi si rianima? Ti do un indizio, non devi attaccarlo, perché altrimenti hai perso al prossimo turno e non a quello. <ride> ah, ok, è morto. Ops. No! <ride> Cosa credi, di aver vinto? Eh, forse sì. Bella! Fine di puttana! La fortuna del principiante, ragazzi, eh. È... Pronto Dai. a cavalcare. Un bellomone, eh, pronto a cavalcare. Dai, a <ride> sì. Stavolta mi impegnerò. Vincerò per le tette della ladra e del mango. Speravo per le mie tette, ma vabbè. Evo come mini minidrago? Sì! Come dici, Kevin, vuoi sposarmi? Va sì. ah, bene. No, chi è che l'ha mai detto? Tanto perdi a rendita tazzito Dai fammela vincere facile così faccio le visual Ma dobbiamo, ero peccato <ride> questa carta, ma <Madonna>. no <ride> No, basta <ride> Ops, oh, la connessione Dio <ride> Boh, no, ho vinto, ho vinto, basta Uh, hai perso Basta hai perso Ma certo. smetti di dirlo C'è <ride> tre partite che lo dici continuamente <ride> Basta! <ride> voleva vincere Voleva vincere Guarda che guarda, guarda che voleva vincere Dillo che volevi vincere Bene ragazzi questo video finisce qua Lasciate un mi piace un Commento L'iscrizione No, discriverti dis dis dis Ciao ragazzi Yeah I'm like oh God